Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. Ho deciso di portarvi in giro con me a fare una cosa. Mi avvicino all'automobile con una cassa di bottiglie. Apro la macchina e la carico. Salgo pure io, pronto per partire. Mi metto in viaggio, la destinazione è vicina. Il parcheggio è ampio e decisamente libero. Recupero i miei oggetti, pronto per la missione. Così mi incammino verso il punto di interesse Una moneta da 20 centesimi mi basterà per tutto In un attimo le bottiglie si riempiono Presto tornerò in auto con il mio bottino. Trovo che la casa dell'acqua sia una buona cosa. Non solo riduce l'inquinamento delle bottiglie di plastica, ma anche quello dovuto al lungo viaggio su strada dei grandi volumi d'acqua che partono dalle fonti. L'acqua arriva pura e fresca. Ed io vi saluto, lasciandovi a disposizione altri video dove condivido altri accorgimenti che ho trovato positivi per noi e per l'ambiente.